Consigliere Abbate aveva chiesto la parola Sì, no, tanto per chiarire Velocemente perché Sì, Tanto per chiarire che onestamente ha riconosciuto l'assessore io utilizzo sempre il sistema delle prove ho fatto vedere adesso delle foto all'assessore e ha riconosciuto che la spiaggia così non è e, ed era a conoscenza della pulizia di il consorzio che era la vela bianca che ha preso cumuli di immondizia e l'ha messa nella spiaggia libera allora se si può spostare per un minuto quella pattuglia che voi avete destinato a un posto ben preciso perché sa se noi sappiamo chi è stato allevato l'immondizia si presuppone talmente sempre e ci sono guardi, se vuole io gli fornisco il filmato ci, eh, gli fornisco qui il filmato rimasto eh? lo Ah, lo sapeva lei sindaco e non ha fatto nulla scusate ah, consigliere abbate il sindaco non è possibile però se vogliamo se vogliamo andare avanti col consiglio eh, il consiglio vogliamo andare avanti col consiglio in altro momento eh, il pubblico eh, Beh, mi dispiace che il sindaco si metta a replicare dal pubblico so, so, eh, però, però facciamo finta di niente andiamo avanti. Facciamo, finta, facciamo finta di niente a me facciamo, però, non sì, ma detto questo è stato postato e il sindaco se ne è racconto io immagino, immagino che già si, si sia mosso perché su questo gli riconosco una celerità su queste, al sindaco detto questo non è vero che è pulita la, la spiaggia mi piace ritornarci perché abbiamo avuto anche un passaggio, Vedi, quando io entro in polemica non è che noi, noi siamo qui io per altri obiettivi diversi dai vostri però io e lei abitiamo nello stesso punto, nella stessa zona dove abita anche il consigliere Panko e ci siamo resi conto io e il consigliere Panko che siamo stati più attenti ma credo anche a lei non sarà sfuggito, che hanno pulito la strada, hanno tolto la, la sabbia dalla strada, compreso di tutte l'immondizia che c'era e l'hanno sfruttata nella regina. Adesso capisco tutto, va bene, ma io mi immaginavo che il minuto dopo fosse andato in mezzo a pulirlo, che non credo che sia possibile prendere la sabbia dalla strada e buttarla sull'avenile ma se questo avviene, purché poi dopo no, passano a pulirlo ma questo non è avvenuto allora, lì è successo questo, nei consorsi, quei consorsi puliscono la spiaggia e buttano nella spiaggia libera poi dopo veniamo qui e diciamo però la spiaggia è pulita non è così. Quando lei mi dice ma la, la, la, la bonifica dei possi la deve fare il la bonifica, no. no, perché se nei canali di scolo ci sono cumuli di, di buste di imbondizia, no, qualcuno li dovrà raccoglierli, deve raccogliere. Poi io riconosco anche che ci sono delle persone, io personalmente sono stata una settimana. Piantato, non, faccio, non faccio la guardia zofila però per principio mi sono piantato una settimana perché tutte le mattine alle 7 passava una macchina e buttava una busta sul del dell'idrocola tutte le mattine e me ne può essere vedo Andrea del Genio Urbana me ne può essere quante volte l'ho chiamato perché l'ho ammucchiata e devo, devo, quando riconosco che determinato servizio funziona in quel caso è funzionale perché tutte le volte l'ho chiamato è andata a finire però dire che la città è pulita no che non ce la facciamo a stare dietro questo dovete dire che non ce la facciamo a stare dietro all'inciviltà della gente è un'altra cosa ma se voi pensate di venire qui in consiglio comunale e, e, e dirci quello che non è la realtà no noi non ci stiamo su questo non ci siamo allora io prego l'assessore la, al di là della reazione che ha fatto farsi una passeggiata sulla spiaggia e poi verificare realmente quello che c'è sulla spiaggia e poi tornare in consiglio comunale e smentirmi senza eh, posso dire. Grazie. Grazie. grazie al consigliere Abbate velocemente il consigliere Marcucci. grazie Presidente ma eh, nessuno, nessuno ha detto il contrario infatti quando, quando abbiamo detto, quando prima l'assessore ha dato dei numeri dopo mi pare che siamo intervenuti spiegando che malgrado lo sforzo profuso dalla ditta per tenere pulita la, la, la città ci sono sempre tantissime persone che ancora accumulano l'immondizia dalla sera alla mattina nei soliti punti eh, eh, eh. sì ma la società più che andare a raccogliere e noi più di mandare a controllare purtroppo più di questo non è che possiamo fare dobbiamo sensibilizzare di più la gente dobbiamo forse reprimere di più Cosa che è stata fatta anche perché ci sono dei numeri che portano anche, le, come dicevi, le guardie ambientali, con i verbali che hanno fatto che non sono pochi. Però malgrado tutto questo, la preoccupazione, come diceva forse una delle poche volte giustamente il consigliere Panco, è quella lì che quando saremo 200.000 persone, non tutti, anzi parecchi eh, di più, faranno questo tipo di servizio, cioè getteranno indiscriminatamente i rifiuti eh, dappertutto. Però ecco, io già ho visto che eh, la società ha predisposto, il, prima era soltanto la mattina il passaggio di raccolta dell'immondizia, adesso è anche pomeridiano, proprio per, a causa di queste cose, proprio per cercare di tenere soprattutto le strade principali sempre più pulite. Però da un momento all'altro, come giri l'angolo, ti ritrovi un'altra volta i cumuli dei sacchi dell'immondizia eh, sempre ammucchiati alle stesse parti, quindi dovremmo sicuramente fare qualcosa di più. Grazie. Grazie al consigliere Marcucci. Allora, prima di dare la parola al dirigente Scarpolini eh, vorrei, vorrei intervenire anch'io sindaco e eh, ricordare un po' all'assise quello che, che è successo. C'è una mozione in ordine del giorno votato da 13 consiglieri, tra cui anche il consigliere Pampo, per dare un indirizzo all'ufficio. Per trovare una soluzione a una gestione che era eh, giudicata da questa assise non corretta e che non dava risultato sul territorio. Oggi, a distanza di diversi mesi, eh, l'assessore e il dirigente stanno relazionando: questo era l'intento dei capigruppo in, in, in, in seduta, relazionando a quale punto è questa situazione. Sicuramente tutti siamo coscienti che non è un, una perfezione, sicuramente tutti siamo coscienti che verso l'estate, dove con un servizio non perfetto siamo andati avanti negli anni scorsi. Forse quest'anno con un servizio innovativo creerà qualche problematica, però penso che eh, l'assessore, il dirigente, tutti eh, vogliamo fare bella, bella figura sul il nostro paese perciò eh, aperti a, a recepire suggerimenti e iniziative da parte di tutti. Penso che il lavoro non sia perfetto, comunque c'è l'impegno da parte di tutti per portare avanti eh, questa situazione e volevo chiudo ricordando che era solo una relazione, perciò anche al consigliere quando dice i documenti non sono stati mandati, in questo caso non ci sono documenti, è stata mandata la delibera di votazione. Per, come promemoria come promemoria, come promemoria ai, ai consiglieri allora do la parola al dirigente Scarpolini Sì, un attimo il sindaco e Solo poi parla il dirigente a chiudere chiarimento un po' questione della spiaggia la questione della spiaggia domenica mattina eh, eh, ho fatto l'ennesima passeggiata tutti i miei cari sono qui in, in consiglio comunale si sono fatto 9 km di litorale trovando una parte di sporcizia, che non erano una sporcizia grossolana, di fronte al tratto di ultimi 300 metri che vanno diciamo, da destra, da, da Pomezia andando verso i Depini, di fronte al canale, al canale grande, quindi al, al, al rio Porto e la ditta spiegava che in quella situazione doveva usare mezzi diversi per falsenarci fino al lito dei piti che ho fatto a piedi correndo salutando gli amici di Stato Uniti di che lavoravano quindi ci sono decine di testimoni che ho fatto probabilmente per se la macchina era parcheggiata a fianco al tuo negozio poi mi nostro lato anche tua madre prima da un altro ci mancherebbe che persona seria e, e quindi ho notato tutta una serie di cose di piccole eh, difformità poi però nel pomeriggio mi sono fatto una passeggiata a pomeriggio e devo dire che la cosa è decisamente cambiata è molto peggio rispetto a noi, si può ottimizzare anche questa spiaggia, ma non si può pretendere che la ditta si tacci l'intera spiaggia nel periodo di aprile, io ricordo quando la gestivano alti la spiaggia, che veniva pulita su chiamata, non so se vi ricordate, e nel periodo di giugno in alcuni casi avevamo ancora i tronchi in mezzo, in mezzo alla sabbia, ma non facciamo paragoni, quindi ho fatto tutto questo controllo, tra parentesi nel controllo che ho fatto, Abbiamo anche verificato che ci dovrebbe, sembrerebbe esserci un abuso edilizio che ho immediatamente segnalato alla Campanella del Porto e ho fatto intervenire eh, chi di dovere e vedremo i risvolti in, in settimane. Per quello che riguarda invece la questione velatrica, che è un video che io ho visto ieri sera e ho chiamato io Massimiliano De Cesare, che è un ragazzo che, devo dire, fa da sentinella su quell'angolo tra Viale Marino e Lungomare dei Troiani chiedendo di eh, chiarire con esattezza chi avesse fatto cosa, perché lì tu hai, la domenica non c'era questo tipo di soluzione, cioè avevamo la spiaggia stirata da parte del geno urbano, nel, nel, eh, nei giorni successivi è avvenuto che qualcuno ha spianato e dalle rotaie, attraversando il fosso, si è visto il video, si evince che c'è un mucchietto di, eh, eh, di rifiuti da qualche parte ma da lì a dire che sono stati loro, io non sono in grado, quindi ci sarà eventualmente un'indagine da parte di qualcuno, che determinerà il fatto. Ma quando sono passato io la domenica, Torino, quel mucchietto di immondizia non c'era, lì tantomeno c'era la spiaggia della vela bianca spianata, c'era la spiaggia pulita dalla, dalla società igiene urbana, tutto qua, grazie. Il riferimento invece alla questione che io parlo fuori, fuori microfono, no? Eh, sono uscito dicendo io mi vado a fare una passeggiata non credo che ci fosse nulla di maleducato in tutto questo mi dispiace, mi dispiace che lei purtroppo è arrivata in ritardo posso? posso parlare proposito di educazione proposito di educazione, no? di educazione. Lei, lei ne ha da insegnare credo, no? ne ha da insegnare a tutti e lo, di, e, lo dimostra, e lo dimostra tutti i giorni e lo sta dimostrando anche in questo modo Voglio ricordarle che nell'ultimo Consiglio Comunale e in quelli precedenti, volte parlo io e i consiglieri di escono perché le cose le fanno già. Arrivederci. Grazie. Prego la parola al dirigente Scarpolini. In chiusura, grazie. Allora, innanzitutto vorrei eh, precisare meglio la situazione di confronto che posso fare relativamente alla situazione trovata al momento eh, della mia assunzione al 6 giugno del 2013 e della convocazione di uno specifico consiglio comunale il 13 giugno 2013 sull'argomento eh, gestione eh, della raccolta dei rifiuti presso il comune di Ardea con numerosi sopralluoghi e eh, verifiche anche documentali ho potuto constatare la situazione l'anno scorso, la situazione in cui era eh, l'amministrazione comunale e il territorio eh, di Aria, quindi non eh, posso, sicuramente relazionare, posso sicuramente relazionare, non per sentito dire ma per presa diretta visione della differenza che c'è eh, quest'anno rispetto al raccolto della differenziata rispetto al raccolto, alla raccolta in generale dei rifiuti e alla gestione degli stessi. Abbiamo avuto un anno, eh, no un anno però insomma eh, mesi intensi di lavoro, ci siamo dedicati principalmente su questo, sul tema specifico sono stato richiamato dal Consiglio Comunale tutto a valutare, a valutare vorrei ricordare l'ordine eh, del giorno dell'epoca, Soprattutto la chiusura. Eh, insomma, eh, il discorso era di valutare, vediamo se c'è un appunto da qualche parte: la possibilità di contestare sanzioni, la possibilità di una condizione eventuale eh, per applicare una rescissione contrattuale, la possibilità, qualora fosse previsto all'interno del contratto, eh, diciamo di farlo applicare eh, la raccolta spinta porta a porta sull'intero territorio e qualora non vi fosse, fosse, fossero parti escluse del territorio e in particolare si faceva riferimento alle zone limitrofe, alle aree balneariche, alle case sparse di estenderlo eh, all'intero territorio dunque l'obiettivo di quel consiglio comunale era di chiamare il neodirigente eh, a un'analisi eh, non essendo stato coinvolto nella gestione precedente, contrattuale, eh, in modo diciamo, razionale eh, per, per valutare e per fare delle decisioni. Ora, l'esito delle decisioni assunte, eh, penso che l'assessore, il vice sindaco, abbia già eh, per sommi capi delineato le modalità eh, di lavoro. Comunque le vorrei riassumere allontanato il responsabile del procedimento ehm, e c'era un nuovo dirigente. Questi due ehm, dipendenti comunali, il sottoscritto e un geometra, abbiamo raccolto tutta la documentazione, abbiamo chiesto le eh, informazioni al precedente RUF, al precedente eh, amministrativo, eh, che si erano dedicati diciamo, alla, che avevano partecipato alla gestione contrattuale, ovviamente non c'erano i precedenti dirigenti ma avevano lasciato documentazione scritta e si è esaminata eh, la gestione dell'appalto. Eh, questa conduzione è andata avanti pressoché fino a settembre dicembre eh, di quest'anno quindi anche con l'avvio del nuovo sistema di gestione e poi abbiamo riassettato organizzativamente internamente eh, gli uffici tra l'altro coinvolgendo a quel punto anche il, il gruppo di Lima e aggiungendo un contabile eh, sulle, eh, diciamo in collaborazione eh, come estensore e un gruppo amministrativo, eh, anzi dominando il gruppo amministrativo e il contabile, applicando la legge sulla trasparenza e l'anticorruzione dominando eh, un DEC e un DL eh, sono state attuate eh, tutte le previsioni sia di legge sia quelle non attuate di legge, ad esempio ehm, vi era eh, l'annosa questione dello Stato italiano che non attiva ufficialmente eh, il Sistri, la tracciabilità eh, dei rifiuti, abbiamo applicato un sistema di controlli sulle pesature e sul tracciato dei percorsi di tutti i mezzi, questo ha facilitato, ha facilitato anche operazioni di PG su delega, eh, stante anche i continui richiami, suppongo anche di qualcuno dei qui presenti che non hanno concluso altro che la verifica e hanno trovato i mezzi, le possibilità di verificare controllando contemporaneamente il centro documentale che sta presso l'igiene urbana e tutte le copie e le elaborazioni che abbiamo presso i nostri uffici. A esito di questo lavoro, con diverse eh, attività in campo, sia la nostra Polizia Municipale locale, sia eh, questi, queste PG di verifica, anche nuclei specializzati in, opera in operazioni ecologiche, eh, di cui penso lei sarà sicuramente molto informato e molto in corrispondenza. Non hanno altro che concluso sulla non hanno potuto in sede ovviamente eh, l indagine, l di indagine, di ispezione, che concludere sulla eh, regolarità della documentazione trovata, acquisire i documenti e rimetterli alla magistratura eh, delegante, che siccome grazie all'attivazione fatta, non in questa sede consigliare come è partita l'operazione di, eh, diciamo di trasparenza e rimessa... Ehm, diciamo, in ordine di tutta la gestione ma traslando eh, l'attività diciamo, politico-amministrativa anche in sedi, ehm, in sedi giudiziarie il sottoscritto e tutti quanti specie di ha scritto e attivato questi controlli hanno ben chiaro che su certe cose purtroppo non si può replicare essendoci in corso eh, delle attività dispettive subordinate al controllo però visto le pesanti eh, parole usate relativamente a questioni, non ho capito di un guenti o di, di cos'altro, chiedo al vice segretario presente di inoltrare i verbali di questo consiglio comunale presso la procura di Velletri sempre per maggior trasparenza. Poi penseranno in procura a smistare ai due sostituti procuratori che già sono stati attivati. Altrove, per il resto, posso dire che le spiagge eh, è stata completata la pulizia. Non ho fatto un raffronto con le nostre spiagge e i comuni limitrofi per motivi professionali perché ritengo che la città di Ardea è, ha delle caratteristiche di estensione, di numero di popolazione e che sono sue specifiche, in particolare passa da una spiaggia intensamente sfruttata, per intenderci verso Torbaglianica, a una... Eh, meno intensamente sfruttata se non che a tratti andando verso il resto del, della costa con tratti pure non, non intensamente sfruttati però il confronto anche fatto con quello che avviene in questi giorni in altri comuni del litorale che hanno e anche il riconoscimento di bandiera blu mi porta a giudicare, permettetemi di dirlo, e uscire un pochino fuori del territorio sulla differenza che abbiamo noi oggi di pulizia, ovviamente salvo tutti i dettagli che diceva il sindaco che stiamo controllando, eh, ma che è sostanziale rispetto a quello che ho potuto constatare l'anno scorso con gli occhi miei. Ricordo perfettamente dopo il consiglio comunale eh, il consigliere Tonino e il consigliere Marcucci che mi hanno costretto a guardare pure Pure le spiagge, le ricordo tutte, ma quello non è un voltafaccia dire oggi che la situazione è differente ma esigere eh, eh, di continuare, migliorare e andare a curare i dettagli. È soltanto l'accettazione di quella che è stata un'istruttoria d'ufficio, demandata tra l'altro dal Consiglio, ma anche per doveri miei. E che sarebbe un voltafaccia se il Consiglio o il singolo consigliere che ha votato quella mozione oggi non accetta l'esito di quella valutazione e sostiene che è stato ampliato il servizio illegittimamente attraverso una determina e gli atti sono, eh, sono conservati le conclusioni dell'esame eh, dell documentale in merito al punto se era possibile o meno una rescissione contrattuale è stato ampiamente spiegato, ripeto, in sede di motivazione degli atti eh, emessi e in sede eh, di verifiche innescate eh, per il fatto che le eh, sanzioni eventualmente da eh, applicare alla ditta vanno applicate relativamente alla sua responsabilità di gestione del servizio raccolta distinguendo la responsabilità invece che è eh, prevista dal codice penale per l'abbandono dei rifiuti che fa tutto il resto della popolazione o non residente o eh, che transita eh, e attraversa il nostro territorio facendo i suoi comodi e abbandonando i rifiuti su quella è una cosa che non dipende dall'ufficio ambiente dell'area quinta o dell'area quarta ma attiene a tutte le forze di PG che devono colpire eh, il reato di abbandono di rifiuti invece in merito alle sanzioni che erano eventualmente ascrivibili alla gestione sono eh, sanzioni amministrative, hanno una loro eh, procedura, vanno contestate entro le 24 ore, entro le 24 ore successive se non sono ehm, diciamo, ehm, verificate condizioni di, eh, diciamo, di aver sistemato la contestazione viene applicata la sanzione, ora arrivando a giugno, luglio per i due o tre anni precedenti si è usato un altro metodo, non si poteva usare quello contrattuale, si è usato un, un procedimento complessivo di verifica e l'applicazione di una sorta di sanzione forfettaria corrispondente all'80% di decurtazione su tutto il dovuto pregresso per la eh, raccolta differenziata mai pagata da chi ha gestito precedentemente il contratto, questo ha comportato circa milione 1.800.000 di decurtazione non è eh, di più di quello che non si poteva trovare altra soluzione che applicatela forfettariamente e eh, con anche un verbale di concordato. Questo per evitare due falli. Uno, che si ripetessero eh, fenomeni, credo anche ad altri, già avvenuti, eh, di pregressi lasciati eh, non eh, sistemati da, dai dirigenti che mi hanno preceduto e eh, magari decreti ingiuntivi eh, in fine di, di contratto. Quindi si è messa al riparo di paventato futuro contenzioso, si è applicata una sanzione difficilmente applicabile in maniera diretta utilizzando il capitolato speciale d'appalto e i poteri amministrativi di questo futuro. Dopodiché si è anche trovata una soluzione, visto che non, era non vi erano le condizioni di una rescissione contrattuale di studiare come era composto il contratto una volta per tutte come ripetuto più volte a SIT come ripetuto più volte in tutte le sedi di accesso il contratto dell'igiene urbana prevedeva una offerta eh, migliorativa contenente l'estensione del progetto pilota eh, porta a porta su Bandinella e Centro Storico all'intero territorio comunale questo è stato contrattualizzato con il primo contratto di appalto, quindi il dovere eh, dell'appalcatrice era di gestire eh, questa raccolta e di portare una programmazione graduale per l'estensione di questo territorio, su questo territorio comunale. Vi era l'esclusione delle zone di vitrose, alle aree balneari, vi era l'esclusione delle case sparse, questo non coincideva con l'altro punto eh, chiesto in consiglio comunale e cioè che tutti i cittadini visto che pagano la stessa tariffa fossero assoggettati allo stesso servizio pertanto si è studiato uno di far applicare quello che era il contratto così come chiesto e ribadito anche da lei ma anche da tutti gli altri consiglieri il primo giorno che io vi ho conosciuto eh, e quindi estendere gradualmente il servizio su tutto il territorio considerato che già in passato l'Igiene aveva eh, tentato più volte l'estensione del territorio, anzi mi chiamavate in Consiglio Comunale ad osservare che in corrispondenza di quel Consiglio Comunale, pochi giorni prima, l'egiene urbana eh, sempre perché amministrativamente non veniva riconosciuto ehm, diciamo, il compenso, non veniva eh, conteggiato il compenso di questa eh, parte eh, contenuta nel contratto d'appalto, aveva, dice, in mancanza di risposta degli uffici, poco prima della mia eh, venuta, ritirato eh, il servizio porta a porta su una parte di territorio, non potendolo più sostenere, visto che il Comune aveva un'esposizione di 2.480.000 euro dovuti e non pagati. E aveva ritirato il servizio porta a porta su parte del territorio rimesso i cassonetti e aveva annunciato che in qualche maniera voleva una soluzione tecnica amministrativa questo era uno dei dettagli che mi fu spiegato ampiamente in consiglio il 13 giugno questa situazione ha portato diciamo, a poter accelerare un nuovo piano e cioè la gradualità è consistita in che cosa? nel anticipare alcune lavorazioni previste con il nuovo piano organizzativo. Anticiparle già ad agosto, per la situazione che c'era, dopo non parlare ascolto, nella situazione che c'era, e quindi furono anticipate. Iniziare una campagna informativa il 15 settembre e iniziare materialmente la raccolta il 15 ottobre il 15 ottobre noi anzi 15 settembre io avevo portato prima dei dati spero che li abbia letti al consiglio l'assessore Cantone l'assessore Cantone doveva, doveva richiamare la differenza che avevamo tra prima e dopo la nuova gestione e precisamente le, le percentuali hanno consistito nel passare da una, un indifferenziato come veniva raccolto a settembre durante il periodo di campagna di sensibilizzazione pari al 75% della raccolta perché ancora l'igiene urbana non aveva, eh, aveva eh, già comunque iniziato il porta a porta ma non l'aveva interrotto sull'intero eh, sull eh, territorio a ottobre con l'avvio del nuovo sistema gestionale eh, volevamo rispettare gli obiettivi di legge, superare il 50% eh, di differenziata. A ottobre già stavamo al 58% di indifferenziato, a novembre abbiamo viaggiato sul 37% di indifferenziato. Corrispondentemente significa che la differenziata aveva superato ampiamente il valore previsto per legge del 50% e ci consente di stare in linea con le prossime disposizioni legislative quando lo Stato italiano anche per gli altri comuni imporrà percentuali non più del 50% ma del 65% vorrei notare che nel bacino, nel bacino dove noi andiamo a scaricare l'indifferenziata vi, vi sono comuni che non stanno ancora al 30% e parlo del bacino della discarica dove la Regione Lazio ci manda a scaricare eh, e cioè Pontina Ambiente. Dopodiché, eh, per l'intero territorio non era possibile contrattualmente, abbiamo valutato eh, i poteri gestionati, il sottoscritto insieme a RUP abbiamo valutato un'estensione all'interno del quinto d'obbligo nei poteri gestionati. L'unico atto o provvedimento amministrativo che può fare. Un dirigente non è né una delibera né un'altra cosa, è una determina. Questa fu fatta ad agosto, dopodiché va fatto un contratto aggiuntivo che fu fatto anch'esso per la parte di, in, diciamo che non era prevista contrattualmente. Chiarito questo, chiarito questo, non vi sono fenomeni di infiltrazioni mafiose eh, indicate come da esposti, interrogazioni consigliarie attinenti la gestione del servizio dei rifiuti ad Ardea o precisamente della nostra appaltatrice l'unica notizia è completamente um, al di fuori di questo territorio deriva dai problemi della discarica che sta ad Albano su cui però il Consiglio Comunale non ha mai posto alcuna attenzione né eh, sollecitazione stiamo attivandoci insieme al Sindaco di Albano eh, come capofila di tutto il settore e Abbiamo fatto già numerose riunioni anche con la Regione e con la Provincia sui problemi reali di infiltrazione mafiosa già determinati con interdittiva antimafia trasmessa al Comune di Albano e girata a questo Comune che non riguarda la nostra appaltatrice del servizio gestione rifiuti ma riguarda il posto dove andiamo a, a scaricare fuori territorio ad Albano su indicazione del piano di gestione della Regione. dopodiché fatta questa chiarezza sono disponibile anche a fare delle, dei chiarimenti però in merito alle assunzioni o non assunzioni dell'ufficio urbanistica come è stato indicato l'ufficio urbanistica non fa assunzioni non ha in gestione personale mi risulta che l'unica assunzione che è stata fatta al comune di Alia presso l'ufficio urbanistica è del sottoscritto dipendente comunale di altra amministrazione comune. Eh, concorso svolto presso altra amministrazione limitrofa peraltro di altro colore politico eh, opposto a quella locale e una selezione per, ehm, diciamo per, sono in aspettativa presso il comune di, di provenienza ad Ariccia eh, sono venuto qui I, i, gli atti sono, eh, sono presso il comune di Ariccia sulle eventuali regolarità della mia assunzione e qui della selezione per valutare l'incarico ex 110 non ci sono assunzioni o discorsi tra me e l'assessore non competente in materia di personale che si chiama Romolo De Santis, e che è competente sulla materia urbanistica presso la mia area non ci occupiamo di, queste, di questa materia perché non, eh, non facciamo assunzioni dopodiché allora, sì, Romolo De Paoli si ha sbagliato <ride> il, il io. Penso, Dopo di penso, penso che è stato soddisfacente allora consigliere no un attimo ha chiesto per replica velocemente il consigliere Ludovici e poi il consigliere e il consigliere e il consigliere Pai, però no, velocemente proprio due no, domande consigliere Ludovici ne ha facoltà il dirigente ha esordito dicendo che tutti i verbali di questo consiglio comunale tramite il vice segretario 20 funzioni andranno a vocare la repubblica e noi ne siamo perfettamente felici ne siamo più trasparenti però bisogna poi verificare tutto anche quello che è compito vostro anche verificare come viene svolta la situazione lavorativa del urbana. quindi non si parla di assunzioni da questa parte del Consiglio di da quell'altra si parla di giurare anche i lavoratori del Urbana, appunto come, come vengono tutelati gli orari di lavoro e quello che fanno un'altra cosa che volevo dire non è che noi possiamo fa, sempre fare riferimento ai comuni limitrofi, se, eh, se puliscono non puliscono le spiagge, noi dobbiamo rispettare quello che è il capitolo d'apparto nostro e pulire le spiagge come prevede il capitolo d'apparto nostro e quello che si è detto qui, un'altra cosa è la pulizia delle strade in base all'apparto, che io stavo leggendo anche qui i eh, multe che vengono fatte, c'è poca pulizia delle strade di tutte le strade aspartate Va da bene che si parla di tutte le strade asfaltate non di pochissime strada spontaneamente quindi quello che va rispettato è questo l'altra cosa che non quadra è il rispetto della sorveglianza non è che è certamente non è compito di origine urbana sorveglianza ma è compito dell'amministrazione tutta dirigente lo dico a lei compresa non è che lei dice no ma è la polizia locale che lo deve fare ma anche supportata da lei anche come si dice lei scrive sindaco eh, eh, capo della polizia, eh, polizia locale fate determinati controlli perché se non vengono fatti poi si accumula mondezze e non è che poi noi possiamo aspettare l'altra stagione per trovare i cumuli la gente va sanzionata adesso e va abituata adesso adesso che ne vengono di meno di, meno di persone sul territorio devono essere abituate a fare la riciclata, grazie Grazie consigliere Fancon a facoltà. Solo due domande velocissime per chiarire quello che ha detto che non, ho, che non ho compreso bene. cioè Quindi lei smentisce quello che ha scritto il presidente Marcucci? verte virgolette non ci sono motivi per pagare gli oltre 2 milioni di euro chiesti dalla società per il lavoro del porta a porta mai autorizzato dall'amministrazione quindi è... sventisco non era eh, essere... Qui... non era sotto la mia dirigenza che si che è stato detto no, che questo è... eh, quando a Marcucci ho spiegato e a cantore ho spiegato la mia posizione non ho avuto contrasti con loro dopo gliel'ho spiegata sia a Marcucci che alla cantore perché prima ho fatto come perché... mi ha detto il consiglio mi sono ritirato a valutare la documentazione e poi ho messo a conoscenza anche ok quindi eh, il presidente Marcucci ha detto una falsità dichiarando questo grazie, un'altra cosa lei mi parla di percentuali no dice no abbiamo raggiunto le percentuali eh, previste eh, per legge no eccetera eccetera io le voglio suggerire un, un episodio no? oppure delle verifiche da fare perché lei non controlla quanta spazzatura il comune di Ardea ritirava prima l'anno scorso prima dell'estensione del porta a porta e quello che ritira oggi, perché come ha detto Pocanzi basta che i cittadini o lei o la, o la polizia locale fa un giro per il territorio trova tutte le scoline dell'acqua oltre le varie discariche abusive non autorizzate di, di, di, di qualsiasi materiale comprese le buste della spazzatura trova tutti i canali di scolo del territorio andate per esempio no? io sono andato a correre col cane a Via Firenze basta che vedete lateralmente dentro i fossi tutti i cumuli di rifiuti allora dico io se prima raccoglievamo 100, un numero, un numero ipotetico, no? 100 quintali di spazzatura oggi quanti ne, ne, ne raccogliamo con la differenziata? sempre 100 quintali oppure raccogliamo un solo quintale perché 99 quintali vengono gettati dai vandali, dalle persone incivili in tutto il territorio e in modo particolare negli scarichi nel, nel, negli scarichi dell'acqua, nei fossi dell'acqua questa è la domanda prima di vantarci che abbiamo raggiunto una percentuale soddisfacente vediamo se questa percentuale no, raffrontata all'anno scorso è la stessa io presumo di no perché se no tutti questi sacchi che tutti noi vediamo non, faranno, non, non devono far parte della, del, sì, sì, della, della spazzatura dei cittadini di Ardea grazie l'igiene urbana ha la gestione della raccolta sul territorio noi gli abbiamo dato questo appalto per cui non fa differenza se la raccoglie eh, nelle modalità prescritte eh, o la raccoglie per strada viene sommata alle percentuali per cui anche quella che raccoglie perché derivante da abbandono di rifiuti è comunque carico suo e viene comunque pesata e conteggiata quindi non viene sottratta al conteggio della differenziata forse non mi sono spiegato quello che volevo dire io è che se noi oggi no, abbiamo raggiunto il 30% no, della raccolta differenziata 60%, 50% la percentuale questa percentuale No? è conteggiata è paragonata a quella precedente oppure è una percentuale ehm, ehm, come si dice non, ehm, non considerabile in quanto c'è nel territorio una quantità immensa di, di mondezza e quindi noi eh, quella percentuale è sul quel poco che i cittadini differenziano in modo regolare questa è la domanda no no, eh, le posso garantire? Che il conteggio è su tutte le tonnellate raccolte e che l'unica ditta che ha la gestione della raccolta è l'igiene urbana, quindi non abbiamo altri segmenti di raccolta eh, fatti a parte, l'unico segmento di raccolta sono i rifiuti che genera il comune direttamente, di cui penso lei è sempre a conoscenza, no? i calcinacci per esempio derivanti dalle demolizioni e quelli vengono, non vengono conteggiati in queste cose. Grazie al dirigente, se non ci sono altre domande eh, consigliere Marcucci ne ha facolti. Grazie Presidente. Eh, mi scusi dirigente eh, Scarpolini, dottor Scarpolini, mi scusi. ma visto che io ho detto delle falsità, i 2 milioni in questione sono stati pagati? Basate su presupposti errori del, dentro Ma sono stati pagati gli scontri di quelle. Non, eh, cose non corrette da, dallo stesso dirigente che. perfetto, li abbiamo pagati 2 milioni? abbiamo dovuto eh, considerarli un pregresso dovuto per evitare il contenzioso però per evitare che generassero un futuro decreto ingiuntivo eh, li abbiamo già pagati e decurtati dell'80% benissimo quindi non ho detto una falsità un'altra cosa quante volte lei mi scusi, mi scusi Presidente della Commissione Ambiente, le vorrei ricordare che abbiamo trovato le risorse all'interno sì. delle somme già derivanti sì, dalla tariffa attuale senza sì. bisogno, perché l'igiene gli fu imposto di sospendere la fatturazione sì, sì. da aprile fino a settembre. Benissimo. Lei è testimone di quante volte io e l'assessore le abbiamo chiesto di elevare sanzioni per inadempienza alla società? Sì, e, e ricominciamo con l'interrogatorio no, no, sì, no, no, non è un è stato asserito che abbiamo detto delle falsità, <ride> siccome, <ride> <delle> falsità, <ride> siccome è stato asserito che io ho detto delle falsità siccome <ride> è stato asserito che io ho detto delle falsità, vorrei che fosse registrata questa cosa ci giriamo intorno a quello già detto, penso che il dirigente ha dato esaustiva risposta a tutti io faccio un appello al dirigente e all'assessore sia a distanza giugno-eccolo eh, o agosto, insomma, che è un anno di questo metodo, sia i consiglieri c'è la possibilità di dare dei dati precisi di quello che è l'economia e la differenziata che è stata fatta Presidente Grazie. insieme all'atletto stampa stiamo valutando la formazione di un'applicazione da mettere sul sito per migliorare la comunicazione Grazie. ai cittadini Perfetto. e incoraggiare la differenziata Perfetto. che sta riuscendo, sta andando positivamente però non è finito lo sforzo abbiamo incontro quest'estate dobbiamo curare adesso bene il rapporto con i consorzi e con i presidenti di consorzio perché anche lì avremo la difficoltà di sperimentarci in questa situazione estiva è arrivato il momento per cui è positivo comunicare bene tutti i dati, metteremo bene tutti i dati sul sito grazie, allora, visto che non ci sono altre domande, chiaro chiuso il punto eh, numero 3, eh, relazione in merito a Ligiano Urbana io prima di andare avanti con i punti, visto eh, la richiesta del consigliere Franco eh, che eh, diceva all'inizio che non erano stati pervenuti i documenti al, eh, ai consiglieri, eh, visto che c'è un problema, eh, sospendo il consiglio per 10 minuti e convoco una conferenza di capigruppo eh, subito, perciò eh, sospendo il consiglio per 10 minuti riprenderà a mezzogiorno e 05.